Volta che c'è questo prossimo brano, io mi emoziono. Io cioè, la Però scusami, scusato. prima di introdurre il prossimo brano abbiamo una notizia. We have a news. Ci hanno detto dietro il management. September 26, concert in Atene. We'll do the concert in Atene. September 26, September 26 settembre, ora donne, ora donne. Potete essere buona anche felici, qua se proprio volete. volete, eh! Non vedete No, no, trust me, it's the truth. E eh, tu dico davanti a tutti. <ride> Comunque hai ragione. September 26, promise. Eh, no, non è vero, non è vero. No, non è vero, è vero, è vero il caso. Ma meglio di dire che se non ci credono. Comunque hai ragione, io ho la pelle d'occa al prossimo brano. Secondo me... Eh, cosa è cosa c'è? Il prossimo momento, ragazzi, tutto il tour, tutto il sud mondiale, con certi cose... è tutto basato su questo momento, tutto incentrato su questo momento. Però, essendo il miglior momento dello show, merita una grande introduzione. C'è solo una persona che può introdurre questo, questo momento, questo brano, come nessuno. Ma no, Pippo Paolo, no, è solo Ignazio. Solo tu lo puoi introdurre quindi ti chiedo cortesemente sì, quindi mi stai mandando via dovrei essere no, no, anche no, lusingato no, no, e che... ti sto chiedendo di introdurre il brano e ciao <ride> un brano, tre minuti dura però fai, devi, devi fare un'introduzione ma ti puoi far trattare in questo modo ma qui c'è stato l'Eurovision, Cioè qui hanno come cioè, l'Eurovision tu devi andare oltre tipo Mediterranean e poi, prego. Oh, mm, grazie, grazie, grazie. Poi ha fatto un po' di ribello. che canta pure per te, no, divalo, non c'è dimmelo perché. Allora, sì, uh, va bene, grazie domanda però non succede tutto questo momento magico tutto tour incentrato italiano è in italiano che sto parlando se uso la c'è l'alfabeto siciliano non, non succede niente si capisce il cioè eh, eh, a di eh, una, una domanda veloce veloce però eh, ma, eh, il momento più bello dello spettacolo, del tour che aspetti, ma per, per quale motivo? Perché me ne vado o per la canzone? Ah Perché... eh no. Come? Eh no. E tu. Ah, tutte e due? Vabbè, mi posso introducire in dire? Però lo facciamo a modo mio. Facciamo domino perché tu prima mi hai fatto venire un grande ricordo. Un grande ricordo perché tu sai che io ho problemi a dormire, no? Non dormo spesso. Io dormo qui. No, per, no, non ce ne riesco. E, e rimango sveglio fino a notte di fonda. E spesso mi ritrovo a. Prima. Adesso faccio altro. Ma prima, maliziosi, accende lo sky di notte e c'erano gli incontri di fuggilato Anche non ho mai capito questi che si danno botte e fuggilato però ok, c'è cioè... <ride> Comunque E mi fa impazzire il modo C'è cioè quando tipo cala un microfono e scende U. Un microfono Un microfono E' più un microfono scende il microfono e c'è il presentatore che fa un'introduzione proprio e ho sempre sognato di farlo l'ho fatto in America e lo voglio fare pure qua posso? in modo mio? pronti? pronti? pronti? Sì! per forza dovete suonare è un gesto istintivo vorrei dare il benvenuto a Piero e Gianluca che canteranno una invece in delle, delle canzoni più belle mai scritte da mister Polanca portata al successo da Frank Sinatra Perché mi chiamate le battute che poi mettono in galera? <ride> perché si chiama Frank? Eh, perché io venuto tu in oltre a lui Sinatra. Mi fanno schifo questi, sono vecchie, ce n'è senso. Frank Sinatra, due top, nel 1993. Cioè, con il grande Luciano Pavarotti, questa prossima canzone. Un applauso potete fare, ce c'è senso. Signore e signori, Pier e Gianluca canteranno per noi My Way. No, non avevo capito,